Ragazzi Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi vi porto un video diciamo abbastanza serio perché dopo diciamo tre anni del canale perché ieri ovvero il 19 luglio abbiamo fatto tre anni di questo canale quindi auguri a tutti dopo tre anni purtroppo eh, diciamo è giunto quel momento che diciamo come avrete letto dal titolo che tutti vi sarete eh, appunto aspettando Ovvero, addio. Semplicemente addio perché, appunto, dopo tre anni comunque prima o poi doveva succedere. Eh, quindi io mi ero dato un obiettivo. Se dopo tre anni questa cosa non dovessi andare. E addio, un addio perché eh, mi sono tolto l'apparecchio. Vedete qui, affricchiatata frecciata. Mi ha chiesto di farmi delle domande su Instagram. E oggi risponderemo a queste domande. Ciao ciao3773. Mi dice: Hai mai avuto una console? Sì, ce l'ho proprio. Lì la console che poi vi farò vedere, ora non mi va di farvela vedere ve la farò vedere su Instagram, sulla storia di Instagram quindi seguitemi su Instagram Antonello03 mi scrive, che sensazioni si provano dopo questi tre anni del canale, mi saluti, mi chiamo Antonello, bello Antonello il mio canale è aperto da tre anni, ma diciamo un anno che faccio video seriamente, io sono stato due anni fermo a 1500 iscritti ma fermo veramente, fermo e diciamo che in quest'ultimo tempo, diciamo da mh, aprile maggio ho avuto il picco dai, dai arrivare appunto quasi a 10.000 iscritti che è un traguardo veramente che mi tutti di io non me lo sarei mai aspettato, però è vero, io non me lo sarei mai aspettato Perché comunque dopo che un canale rimane fermo a 1500 iscritti tu non te lo, non te lo aspetteresti mai Cioè io mi sono sempre dato l'obiettivo di fare il meglio, di arrivare a, a traguardi alti cioè io ad esempio quando avevo 1500 iscritti Vedevo un canale che aveva 10.000 iscritti e Dicevo mazza questo che figo Cioè pensa questo come si sente avevi 10.000 iscritti Io che li sto per raggiungere non mi sento in nessun modo Mi sento come se avessi appunto Come se fossi rimasto 1500 iscritti Solamente con più persone magari che mi seguono Che costantemente quello sì Però non mi sento un gran figo così Perché cioè è una delle mie passioni qui YouTube Quindi non vedo perché mi dovrei sentire un gran figo della madonna Facchio Michele mi dice, sei mai stato dalla preside a scuola, PS salutami se non lo fai sei un buffo, ciao Michele No, non sono mai stato dalla pre, da, preside a scuola, però dal vice, no non è vero, manco del vicepreside Però dal presidente d'istituto di commissione, quello che cazzo è, però quello sì, però preside preside no Hai mai, fruto, hai mai fumato una sigaretta non elettronica? Sì, però non, sinceramente mi dà veramente fastidio Cioè non, non mi piace per niente fumare nicotina così non c'era il capo zero. Mega Rivola mi chiede se è mai stato all'estero, se sì, dove? Se no, dove dovresti dove andare? Mi chiamo. Mi saluti e mi chiamo Mega. Ciao Mega. Sì, sono stato all'estero, se sì, dove? Allora sono stato in Egitto. Allora, fermi, buon a tutti. Da, partiamo dal sud. Tunisia. Egitto, Vaticano, Francia Germania e poi basta Dove vorresti andare? E Principalmente vorrei andare in tutto il mondo Non c'è un posto che preferisco Così, in tutto il mondo, mi piacerebbe andare Mara Marawangallab05 mi chiede Se hai mai stato bocciato, i tuoi genitori ti hanno mai menato per qualcosa di grave Sessi cosa, sì sono stato bocciato Ma non mi hanno mai menato perché sono stato bocciato Anzi, mi hanno anche detto è un'esperienza che hai fatto Quindi stai tranquillo, però non mi hanno mai menato per cose gravi. Vitto Speto mi chiede Cosa ti ha spinto ad aprire il canale? Allora, tre anni fa faceva veramente tanto e diciamo che andava di moda questa cosa di prima il canale YouTube Andava di moda Minecraft e tutte queste stronzate E a me piaceva molto giocare a Minecraft E visto che molti YouTuber lo portavano ho detto perché non lo porto pure io così Giusto per cazzeggiare ma non pensavo mai che fosse una cosa così seria Che diventasse poi seria come cosa Faceva molto caldo e non facevo un cazzo principalmente Era proprio un'estate che non facevo un cazzo di niente E allora ho detto apriamo questo canale YouTube e vediamo come va Punto, è andato bene, sta andando bene Però, raga, molti mi lo chiedono Di ricchi, perché non porti videogame? Perché, raga, io prima riportavo videogame Ma poi, visto che è una cosa che ormai portano tutti su YouTube Italia YouTube in generale Non mi andavo più a portarlo volevo cambiare contenuto E quindi, ho fatto bene, ho fatto bene Però sto pensando di aprire un secondo canale gaming Hai mai avuto una relazione seria? Mm, no ora, se, ora vi dirò una cosa, ma mi prenderete per sfigato gigantesco Io, diciamo, non sono... Cioè la relazione più lunga che ho fatto è stata di un mese, quindi potete capire voi Quindi non ho mai avuto una relazione seria, no? il massimo di ragazze che ho avuto Quindi, perché non sono uno che pensa all'amore, cioè non sono uno che si innamora molto facilmente Ecco, quindi non ho avuto tante ragazze, ma di questo non è che me ne vanto, me ne pento Così, sti gran cazzi, non è che avere una ragazza significa avere, avere la marta all'ocito al fianco Però, questo qui, però... Mm, No, non ho mai avuto una relazione seria Bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se è così vi ricordo di lasciare un bel mi piace Perché un mi piace è sempre d'obbligo Vi ricordo di commentare con l'hashtag Addio Sci Seguitemi su tutti i social Che troverete in descrizione Quali Instagram, Facebook, Youtube, Musical per Tutti, per tutti Seguitemi soprattutto su, su Instagram, seguitemi soprattutto su Instagram perché tra un po' farò un contest, un contest che molti di voi, ah, molti di voi piacerà, chiedatevi che molti di voi parteciperanno, quindi seguite tutti quelli che troverete nella mia homepage del canale, tra cui Michela Banzarotti, Angie King, Gerardo Casiello, poi Ischia, poi Marta Losito, poi... I player salentini, un botto di persone, quindi seguiteli tutti che troverete nella home page del mio canale. Ah, Scusatemi per, la, per una settimana, facciamo per la settimana scorsa che non ho portato video, ma faceva veramente. Raga, quando fa caldo non ho paura di fare video, non mi vengono manco in niente. È la vita, è la vita. Quindi, bella raga, ci vediamo. Spero lunedì, spero lunedì. Quindi...